Ehi, ehi, ehi, ehi, ragioniamo, ragioniamo, no, no, no, no, no, perché ha alzato il braccio, oh mio Dio, via, via, via, via, allora questo qui è Spongebob, Spongebob è un, un pazzo, perché, cioè, non è il vero Spongebob questo, è purtroppo uno Spongebob più horror, e siamo in un villaggio evidentemente abbandonato, tipo, mezzo maledetto, e c'è anche un corvo che mi sta urlando nelle orecchie, grazie, corvo, adesso, però, io direi che questo è proprio una sfida, cioè, nel senso, devo sopravvivere eh, in questo posto, così, Proprio così, e questo è un Golden Horse Armor che non mi serve a niente. E poi questo del. Allora, poi questa texture è pure nuova, quindi molto bella. Allora prendo tutti questi oggetti nuovissimi e tolgo questo carrello di, di mezzo. Vabbè, dai, c'è un altro cartello che adesso prenderò così. Così almeno. E un sacco di nuove cose. Che bello. C'è anche una doppia ascia fighissima che la posso usare per Spongebob. Che figo. Allora, adesso vediamo un attimo se prima di tutto potrei dormire. Vediamo, dormo. Allora, se dormo. E torna al giorno è perfetto Se non torna al giorno uh, Ecco, no, non funziona Perché non funziona? Vabbè, ok, ho capito Mi prendo il letto, ma non, non, non, non, non Cerco di non dormire Perché qua mi sa che la notte non si può dormire Perché questa è la notte perenne, purtroppo Vediamo come scava Scava molto bene quest'ascia, devo dire Comunque non è importante questo, è importante che ci protegga Oh, Che spavento, che caspita era Era un caspita di corvo Ricordiamo sempre che Spongebob è qua in mezzo Oddio, ma che cazzo È lì, lo vedo L'ho visto, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto l'ho visto. Ok, via um, Devo sopravvivere soprattutto e devo Ricordarmi Di, non so, di, di costruire una casa di, di comportarmi normalmente su Minecraft È lì, lo vedo E sta uccidendo il bestiame Sta uccidendo tipo Perché ha fatto esplodere, cosa sta facendo esplodere Ok, aiuto, uh, mi sto spaventando un attimino raga Uh, allora, vediamo un attimo, andiamo qua, facciamoci del legno normale, veloce, uh, prendo qua, ok, faccio così una crafting table velocemente, perfetto, adesso mi dovrei fare anche un piccone, perché senza piccone ho paura che non vado da nessuna parte, perché mettete che devo tipo devo, devo scavare nella montagna per proteggermi, e non posso scavare senza, non lo so, senza... No, io sto sentendo qualcosa Non c'è nessuno qua, vero? Non c'è nessuno Ok, no, non c'è nessuno Magari uno scheletro Dai, non, non è nessuno Dai, per favore Non è nessuno Io sto Via! Aiuto! Via! Ah! Via! Ok, ok No, l'ho picchiato con la berry, Ma brutto No, no, no, no, no mi, sta, mi sta pugnalando Mi sta pugnalando Mi sta pugnalando Aiuto Via, Via, via, via, via, via, via, via, via Aiuto Oh, mio Dio Ok Ok, ok, ok, ok Perfetto Entra in questa casa veloce Chiuditi dentro Chiuditi dentro Okay, ok, ok, ok, ok, ok, via Allora, mi sono messo qualcosa in testa Magari mi protegge un attimino Oh no, no, no, no, no, no, no C'è lui, c'è lui, c'è lui, c'è lui, lui di nuovo via, via, via, via, aiuto Oh no, ok Ok, bene, bene Adesso posso scappare Intanto notiamo un'aurora boreale molto bella qua Almeno l'unica cosa carina eh, che c'è in questo mondo, l'aurora boreale Ancora lui, accidenti Ok, ho un'idea Posso andare e costruire una casa perché ricordiamoci questo è un, è un video di devo sopravvivere in questo mondo quindi devo costruire una mia casa E la costruirò qua in giro mamma mia raga mi sto cagando addosso veramente non è possibile ok perfetto però qua devo dire ci sta è molto carino Ok c'è una spiaggetta bella bella mi faccio la mia bellissima spiaggetta la mia bellissima casetta qua Ora faccio così e poi soprattutto mi metto un po' di una cassa magari che possa appoggiare possa tutti gli oggetti ok faccio così Così Mi sono fatto una cosa di copper Ok C'è lui Che mi sta lanciando delle cose E', e lì sopra Come faccio Mannaggia no, Non posso nemmeno Allora Io ho notato che però Lo posso Lo posso Uccidere Volendo Potrei anche provare ad uccidere Aspetta un attimo No non posso prendere Aspetta Aspetta Aspetta aspetta, aspetta. Eh, qua, Lui Ha delle cose eh, ai Aiutati a casato Ma che caspita vuol dire Ma che Ma che Cosa vuol dire Aiutati a casato Fermo un attimo ma, ma questo SpongeBob, ma allora, questo SpongeBob è lo SpongeBob di qualcuno che, che, che noi conosciamo molto bene. Ma com'è possibile? Oh, ma cosa ci sta dicendo? Cioè, secondo me questo qua non vuole che io gli stia intorno. Aspetta che gli lancio dei coltelli. Allora, via così. Eh, vedi, vedi, vedi che però se ne, se ne sta scappando via, via, via, proprio beatamente. E hai capito cosa... Cioè, il signorino qua ha paura di me, è effettivamente è vulnerabile. Quindi magari qualcosa gli posso fare. No, oh mio Dio No, no, no, quanto è inquietante, raga Quanto è... Oh, è, è inquietante Porca misera Lo ucciso... Vai, via Va, va Muori No, no, no, no, no, no, no Mi sta distruggendo tutto Ok, allora Allora, allora Fermo un attimo Prima di tutto ha lanciato delle bombe come un pazzo kamikaze Cioè, è un po' fuori di testa sto qua Allora, non ti permettere mai più Brutto, schifoso Vieni qua Via Mannaggia, muori, muori Ah, ma quanto lo odio, ti giuro Madonna, se ti prendo solamente Ok, però vedo che se ne sta scappando È un pericolo però, allora, vediamo un attimo Se ne sta scappando, perfetto Vuol dire che un attimo mi teme Anche se, mannaggia, quanto lo odio, mi ha distrutto casa Ancora No, vabbè, lo, lo, lo devo ammazzare, raga Cioè, eh, come faccio ad ammazzarlo però se continua a far così E poi mi ha distrutto tutto il posto Ancora, no, no, no, no, no, no, no, aiuto, aiuto, aiuto, altre bombe Eh, ho capito che qua una casa me la sogno, guarda Massimo, l'unica cosa che posso fare è cercare di distruggere la sua casa e Se ce l'ha qua nel server, anche se non credo Perché così almeno facciamo dente per dente, dente per dente Non so come caspita si dice, però insomma Quella roba la facciamo, eh Brutto, schifoso Che non sei altro Dove, se, se solo lo prendo Oh, siamo attenti, eh, perché qua siamo in foresta è più pericoloso qua, eh. È più pericoloso. Non so che caspita di posto sia mai questo. Mi sto venendo addosso, in realtà. Perché qua da un momento all'altro potremmo ritrovarcelo. E potrebbe essere un pericolo. Ok? Perché qua siamo molto esposti. E poi il bello, il bello, fra virgolette, è che qua io sono molto solo in questo mondo. Ok, ho buttato un po' di immondizia là sotto. Io qua, però, mi prenderei. Giusto perché devo. Perché così è più. Bello è più. sono più protetto, come dire. Quest'acqua qua. Così almeno ho capito se lui ci arriva. Ehi, ehi, perché sto prendendo danno? Ah, ok, era una semplice berris del cavolo. Comunque, prima io qua, da queste parti, ho sentito una sorta di esplosione. È sempre lui. Oh mio dio, che cavolo è? Perché si è messo questo cappello, raga? Bastard Madonna, se t'ammazzo, Madonna, vieni qua, vieni qua. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Madonna, queste bombette, raga cioè, sta, sta distruggendo il mondo Ma poi, avete capito? Cioè, è anche molto strano che lui mi dica Aiutati a casa tua Cioè, è come dire, vai a casa tua e, Cioè, nel senso, esci da questo mondo Perché, eh, ci si mettono un po' i scheletri adesso, come minimo E c'è, e poi cos'altro? Ci vogliamo mettere anche gli zombie, i creeper, eh, come minimo Certo, perché ovviamente Allora, direi di metterci un attimo qua dentro Uh, prendiamo le berries perché evidentemente sta diventando più pericoloso sto posto uh, Che è molto male in realtà però vabbè Ho dei coltelli Ehi aspetta un attimo ma qua ho un nuovo libro No è sempre aiutati a casa tua E mi siete teletrasportato addosso Evidentemente hai poteri Cos'è? Un altro libro? Un altro? Dammi il libro Ok perfetto Va bene va bene così dai Mi stanno dando i libri e ora non è violento Vediamo un attimo cosa mi vuole dire Che ca o oh no Vuoi da me? Vattene No no no Way Way Prima di tutto sta, sta diventando molto violento anche con le parole, raga, non solo con i fatti E questa cosa su YouTube, signorino, non va bene Quindi come... Ma guardalo con, con, i, con i capelli, cioè con il cappello in testa Perché tutto così pazzo? Madonna ti ammatti, faccio fuori brutto schifoso Oh no, no, no, qua. io mi, mi ci muoio, ci muoio, raga, ci muoio Ok, no, no, no, no, no, sono vivo, ok, perfetto Allora, ho quattro cuori, ho quattro cuori Ok, eh... eh ah, sta avendo la meglio su di me Devo dire, sta avendo la meglio su di il che non è buono. C'è uno zombie, ci sono più zombie, il che è molto male, porca miseria raga, Questa, questo mondo è completamente devastato dalle maledizioni di, di, di qualcuno che, che, che ha voluto scherzare, non so, di qualche blasfemia che si è fatta qua dentro, di qualche maledizione strana, che caspita ne so. So solo che è un mondo assolutamente maledetto che nessuno dovrebbe mai giocarci, oh mio dio, E in più ci sono scheletri, zombie e robe di questo tipo, e in più c'è il spongebob matto, Cioè, proprio, ma matto proprio. E ci muoio adesso, volete vedere questi scheletri qua oh, No, basta, scheletri, accidenti Sono troppi Vediamo una... È lui, raga, è lui, è lui, è lui Che cosa sta... cosa hai in mente di fare, eh? Brutto schifo, vieni qua No, no, no, ho due cuori, ho due cuori Scherzavo, via, via Assolutamente, via, via, via, via, via Ok, perfetto Ve l'ho detto io prima che dovevamo avere una casa Però il signorino non me lo fa fare, eh? Quindi, aiuto, aiuto, aiuto. facciamo così Via, ok, da questa parte, no, nessun problema, raga, adesso ci, vedete che ci pensa Dunis? Oh mio Dio, no, no, no, adesso ci muoio, volete vedere che ci muoio? Ci, ci muoio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio Ok, ok, sono al protetto, tranquilli, sono in un buco due per due, nessun problema, nessun problema, ne, assolutamente nessun problema Sono qua dentro, adesso ci recupero vita ed esco, ok? Soprattutto, raga, ricordiamoci che lui ha usato la parola col, che inizia con la K E che si potrebbe tradurre per tutti quanti cabbo, eh? Il, che cabbo fai ha scritto che cabbo che cosa aveva scritto ho paura anche ad aprirlo ancora però insomma non voglio più aprirlo comunque il, il significato era comunque una cosa violenta ed è intollerabile perché, perché mi tratta così cioè non ha senso perché fa così non, non ha alcun cavolo di senso ehi no no no mi sa che sto qua ha intenzione di farci distruggere e come quindi direi di uscire immediatamente da qua Prima, no non posso raga via sotto sotto sotto, sotto assolutamente Così, ok, perfetto Ok, allora, andiamo in miniera Magari riusciamo a schivarlo in miniera Magari, vi prego, fa che, fa che ci riusciamo Sta continuando a far esplodere tutto Ma basta, porca miseria Ok, eh, facciamo così No, no, no, no, no, no no, Via Ok Tranquilli No, tranquilli per un beato ceppo di niente No No, no, no, no Ehi, no, sto morendo, sto morendo, sto morendo Che cosa sta succedendo? No mi sa che mi ha coltellato. Ha coltellato. Cosa, cosa sta succedendo? Ok, allora, devo andare da questa parte. Perché vedo che qua c'è un segreto più segreto di questo non c'è. Oh mio dio! No, no, c'è un cuore. So, mi ha ucciso bastardo Mio dio, quanto lo odio, raga. Figlio di puttana. Ma, ma Madonna, quanto. No, non è possibile, non è possibile. Madonna mia, vi giuro, volevo vedere la miniera, accidenti. Quella là era una miniera con un sacco Ma magari lui non vuole che io vada lì in quella miniera là Perché potrebbero esserci delle cose che a lui non piacciono Ehi, ci sono scheletri e c'è anche lui Ma perché continua a scendere? Ah, è morto però! Avete visto la prima volta che... Oh no, però sono morto io anche Poi queste cose che cavolo sono? Scus Scusa, no, fermi una. Cosa sono queste cose? Guarda, guardate, guardate... Eh, ma cos'è? Eh no, qua c'è il signor scheletro che mi... No, allora, muori, per favore. Eh no, manso, mi sono morto io, invece. Cos'era? Ho sentito un rumore strano. E poi c'è la pioggia che dovrebbe... Dovrebbe smettere, perché la pioggia dà fastidio. Allora, io ho sentito un rumore... Tipo una campana. Il che non è molto... Ehi, perché sta piovendo? La pioggia non va bene. Oh ehi ehi ehi ehi ehi ehi Qua c'è stato un fulmine C'è stato un fulmine raga E mi sa che era lui Perché ho visto alla mia destra Un qualcosa Che in realtà non ho capito cosa fosse esattamente Però Sì, è assolutamente lui Raga, mio Dio, ma che potenza ha sto qua Come faccio? Cioè, allora, praticamente eh, Adesso Io credo che Cioè, non so nemmeno come dire esattamente Però credo che Non ci sia più effettivamente lui Perché c'è tipo una sorta di staffa che vola, che secondo me è tipo o il suo spirito o lui, capito? Ma c'è cioè comunque un'entità che comunque magari se si trasforma in un corpo fisico che noi possiamo vedere, diventa tipo SpongeBob. Se no, altrimenti può fare queste cose, però mi ha ucciso, accidenti, ma come faccio? Però, raga, ascoltate un attimo, io sento, quando rispono. credo che lo possiate sentire anche voi. Sento come... è, è lì, è lì, è lì. Aspetta, sento come tipo delle campane, no? Che mi ricordano tipo le campane della chiesa che potrebbero esserci quando una persona muore. Io, questa cosa è abbastanza inquietante. Eh, no, no, no, ma aspetta un attimo, che cavolo mi stai dicendo? Eh, eh, e poi cos'altro? No, no, no, via, via tu, via da qua, proprio via. Me ne, va, me ne scappo proprio via, cioè proprio lontano, ok? Magari se me ne vado lontano da questo posto, lui non mi segue. Anche se non credo perché mi ha seguito per la casa, mi ha seguito dappertutto. Mi ha, mi ha, messo un sacco di effetti, raga, oh mio dio. No, no, no, ti prego, dai, no, no, no, ti prego. Cioè, sta cercando di uccidermi in tutti i modi. È come se effettivamente io fossi una sorta di intruso in questo mondo. O oh, è come se lui fosse una sorta di uh, brrr, barriera difensiva del mondo. Santo cielo. Allora, avete presente che, tipo, nel corpo umano ci sono, tipo, tutte le, le barriere difensive del caso per uccidere i batteri e i virus? Ecco, quando queste cose fun funzionano O quando funzionano troppo Attaccano anche altre cose che in realtà servono Tipo, stanno attaccando me È come se il mondo stesse cercando di Togliere una cosa che però non, non, non serve Cioè non serve togliere Cioè nel senso io sono il giocatore Dovrei essere la parte buona di, di questo mondo Se no il mondo non esisterebbe Eppure mi sta attaccando tipo il mondo, l'entità E quindi secondo me è una sorta È quello che succede col corpo umano a volte Quando c'è tipo una patologia strana Adesso io non so, non sono un medico Quindi caspita ne so Però ho sentito che si, può succedere questa cosa E quindi cioè immagino, non lo so Che sia più o meno la stessa cosa Madonna, è, è veramente inquietante e, e ora mi sta proprio, cioè fino alle, alle calcagna proprio, continua, fin quando secondo me non esco, o una cosa del genere, oppure secondo me magari c'è un modo per eludere questa cosa, perché effettivamente, sempre nel corpo umano, ci sono dei modi per eludere, no, le barriere difensive, eppure, eppure, qui, io non ho ancora potuto trovare un modo per poterlo fare, ma secondo me, posso farlo se ci penso, cioè, cioè se troviamo, anche se, magari voi, se mi scrivete nei commenti dei modi per cercare di non lo so, di confondere questo coso, di mandarlo più in là, di, di poter avere almeno un piccolo confronto con, con lui, cioè nel senso adesso, prima sì, mentre era, eh, diciamo, di, di corpo, diciamo, cioè, mentre era fisico, mentre era SpongeBob, sì, adesso che è una cosa volante con un'asta che mi, mi perseguita, mh, è un po' più difficile da, da, da uccidere, anzi, in realtà non è nemmeno uccidibile, non so se si dice così. Però qua io ho trovato una sorta di castello, il che è molto interessante. Oh mio Dio, che figata. Poi qua, questo è un sakura, secondo me. È tipo un albero molto bello che in Giappone... è. L'albero di ciliegio, tecnicamente. Io conosco solo quello perché guardo gli anime, purtroppo. Eh, sono proprio ignorante, lo so, dovrei saperne di più di alberi. Oh mio Dio, allora, ok, io non so esattamente... Mio Dio, che figata. Ok, allora, prossimo obiettivo dell'episodio... Fermo un attimo, mi ha riportato qua, ma, ma non è che vuole per caso che io... Fim, ma, ma sta uccidendo, ok, ok, ok, fermo un attimo, che cavolo... Non sto più capendo niente raga, uh, sembra che abbia cambiato comportamento e mi sta aiutando, guardate non lo sto, uccide... non lo sto picchiando io Ha cambiato comportamento, perché sta uccidendo lui? Uh, ok, aspetta un attimo, uh, ok, allora... Uh... Hey uh, Ciao No, no, no, no Invece sta uccidendo proprio me adesso Ok, ok, ok Come non detto um, Facciamo così Entriamo in questo castello? Uh, no, non posso entrare in questo castello Non posso entrare uh, Sì che posso entrare mi sta, mi, sta, mi sta difendendo lui con i fulmini Mio Dio E eh, sono morto comunque Madonna, ma avete visto, raga? Fe, fe, fe, fe, fermo C'è un casino della madonna sta, sta distruggendo tutto Oh mio Dio Ok, ok, ok Grazie, grazie, grazie Però via, via, via tutti sti qua, ok, ok, grazie, scusa, scusa. Ok, perché mi stai aiutando signore? Però C ho l'iron, ok, ho l'iron cosa? Adesso mi metto l'iron. Ok, ok, mi metto l'iron via, adesso vado sopra. Ok, nel prossimo episodio cercheremo di capire sicuramente meglio perché caspita mi sta aiutando. Soprattutto scrivetemi nei commenti voi. Che caspita... Oh, protection 4, perfetto raga, questo è ottimo. Che caspita sta avendo in mente questo qua? Ma non è che magari non è lui e Spongebob, è un'altra cosa che in realtà mi sta... Ma che caspita sta cercando di fare... Ah, forse mi sta intrappolando. Cosa sta... Fa eh, mi sta, mi sta intrappolando, raga. Mi sta intrappolando e come? Via. Secondo me stava solo cercando di intrappolare. Non lo so, raga. È, è stato stranissimo e... È... Allora, scrivetemi voi nei commenti se avete delle idee. Via, per carità. Da questo posto maledetto completamente. E... e mi raccomando, commentate. Ho bisogno, ho bisogno di, di, di aiuto nei commenti. Vi prego, aiutatemi nei commenti. Vi prego.